mozilla hubs che è una piattaforma per la realtà virtuale sta lanciando questa importante iniziativa per la cultura e allora questa è la loro pagina web dove spiegano appunto che eh, c'è questo progetto che è appena nato per Hub, che si chiama hubs for culture e eh, che ha la missione di sviluppare delle, degli spazi per gli artisti eh, qui dicono eh, Arte europea però in realtà è, è, è una cosa mondiale no? Allora eh, qui viene spiegato se voi cercate Hubs for Culture lo trovate qui viene spiegato cosa cosa fanno poi hanno eh, sviluppato una pagina Facebook, un account Telegram, un account YouTube, e la pagina Facebook ve la mostro è questa qua eh, penso che sia appena stata lanciata perché ci sono solo 93 iscrizioni presto saranno migliaia io credo e infine eh, anche questo è nuovissimo, questo canale YouTube dove mostrano le possibilità e ha solo 15 iscritti quindi veramente è nuovissimo però quello che io volevo farvi vedere è eh, il loro portale nel virtuale questo è il loro portale. Io sono già entrata in Mozilla Hubs, sono dentro, mi posso muovere. Infatti adesso vi, vi farò vedere che mi posso muovere, mi sto muovendo con il, con il mio avatar all'interno di questo spazio. E questo è... Eh, diciamo così, eh, la camera d'ingresso, la stanza d'ingresso, eh, ha le esperienze che sono già state eh, indicizzate, messe, proprio per far vedere come è possibile utilizzare questa piattaforma dal punto di vista culturale e artistico. Eh, allora io non ho fatto altro che entrare nella, nella prima di queste stanze e ho trovato una cosa pazzesca, strepitosa, che voglio proprio mostrarvi, perché c'è già un, un video su questo spazio qua nel loro canale che sarebbe questo, però sono 2 minuti e 21. Sarà immagino senza eh, senza parole, soprattutto non è in italiano, quindi eh, volevo, ci tenevo proprio a spiegarvi cosa fosse. Quindi come si fa a entrare? Quando voi entrate in questo spazio, ed è facile entrare in questo spazio perché eh, si trova ovunque, basta andare nel canale YouTube, insomma si trova, e... Se voi entrate, per entrare non fate altro che fare clic, vi avvicinate no? con le freccette, vi muovete col vostro avatar, fate open link ed entrate in questo spazio qua che io ho già qua, eh, aperto. Allora, cosa c'è qua? Qua c'è una mostra artistica. Questa mostra artistica come è nata? È nata in seguito al Covid ed è nata negli Stati Uniti, io credo, se ho capito bene. Allora, eh, vi traduco velocemente creare qualcosa per, eh, per combattere la nostra chiusura ci ha fatto tutti sentire molto meglio e, e quindi noi abbiamo invitato altre persone a partecipare, abbiamo chiesto a, a dei volontari di, di suggerire, di presentare un poster che riflettesse la loro esperienza di questo tempo storico così difficile e siamo stati sorpresi, eh, travolti dalla risposta che abbiamo avuto. Abbiamo avuto più di 150 proposte da tutto il paese e eh, le abbiamo eh, messe in vendita in modo che il 100% del ricavato andasse al, all'organizzazione mondiale della sanità per il loro fondo creato appositamente per la solidarietà per il covid-19 quindi questa è stata diciamo così la cosa che ha eh, lanciato questa iniziativa però un artista o pro molto probabilmente un gruppo di artisti eh, ha creato questo spazio all'interno di Mozilla Hubs e che è uno spazio, una mostra, eh, devo dire, st veramente straordinaria. Allora entriamo a vedere questo spazio. Eh, con il mio avatar io mi muovo con le freccette e mi sposto. In qualche caso avremo anche delle esperienze audio e allora mi tacerò do not do this for us but for you and with respect for all of the medics out there to whom i send a big freaking thank you let's just work together to be the best humans we can and we're gonna be okay let's stay safe stay home and keep working together but from social distance and don't forget to wash your hands you nasty bye Is it recording? My name is Haley Branson and I'm here at Birk about social distancing. Eccoli qua gli autori dei poster fantastici e qui ci sono maggiori informazioni, ma andiamo a fare un giro in questo museo e mentre facciamo questo giro io vi racconto un po' di cose su Mozilla Hubs. Mozilla Hubs, allora, questa stanza, questo spazio è evidentemente pubblico, io sono qua da sola, ma chiunque può entrare, si può entrare anche in gruppo, in ogni stanza Mozilla Hubs possono entrare con un po' di difficoltà fino a 50 persone, non so in questo specifico spazio, perché questo specifico spazio ha diversi oggetti, quindi bisogna vedere come è stato fatto, non è detto che ci entrino proprio... 50 persone d'accordo però in una stanza normale di Mozilla House entra agevolmente una una classe di 20 persone circa, un po' meno, un po' di più se lo spazio non è molto ingombrato anche fino a 30 persone mi dicono anche se personalmente non ho provato e quello che è bello è che ognuno si può e, diciamo così, può entrare dal proprio device senza usare un programma terzo, nel senso che si entra da Mozilla, dal browser normale. È difficile spiegare quanto questo sia rivoluzionario dopo quasi vent'anni di esperienza di mondi virtuali. Eh, guardate questa, questa quest esperienza, questa stanza. Non ha nulla, ma veramente nulla da invidiare a quello che si può vedere su OpenSim. O eh, mi perdonino i, i fanatici di Second Life, ma anche Second Life. Ecco: notare l'effetto tipo Alice nel mondo delle meraviglie, no? Con questo mondo rovesciato presente sul soffitto. Quindi vi dicevo, è bellissimo, ma la cosa più interessante è che Mozilla Hubs è già predisposto per l'uso con i visori. I visori, quelli, quelle specie di occhialioni che voi montate sulla testa e poi vedete tutto in 3D, cioè visitare questo spazio invece che col computer e come già vedete, col computer è già sufficientemente affascinante, visitare questo spazio in 3D, cioè con un... Una, Un'immersione a 360 gradi deve essere una esperienza straordinaria. Quindi con un visore tipo Oculus Go, Oculus Quest, no? che sono tutti predisposti per, per questo tipo di lavoro. Ora questa stanza invece dà un'esperienza audio. Man mano che ci avviciniamo al box. Vediamo. Notate che man mano che ci spostiamo nello spazio, il, il suono svanisce perché questa è una cosa importante dal punto di vista del, dell'istruzione delle eh, delle attività che si possono fare eh, con Mozilla Hubs perché noi possiamo allocare cioè assegnare a un gruppo di studenti un'area e questi studenti possono parlare fra di loro fare lavori di gruppo e eh, con garantita la privacy, senza disturbarsi gli uni con gli altri. Quindi questa possibilità di avere un uso spaziale dell'audio è strepitosa. Io mi sto spostando tenendo premuta la freccetta in su e mi direziono usando premendo il tasto sinistro del mouse è anche possibile è anche possibile volare ma in questo spazio il volo è disabilitato e quindi io non faccio altro che mostrarvi molto velocemente spostarmi molto velocemente e molto facilmente con mouse e tastiera per mostrarvi questi spazi che spero voi vorrete venire a visitare da soli. Vi ringrazio per avermi accompagnato in questo tour e vi invito veramente a provare a venire a visitare Mozilla Hubs e pensare come voi con la vostra creatività e i vostri allievi potreste usare questi spazi.